Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare è libertà yeah. Oggi siamo in compagnia di Renata Cicchetti Ciao E questo è lo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte Oggi vedremo una canzone di Sanremo 2023 di Tananai Tango Tananai Tango Dopo la sigla ah, ah. canta Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio, che sono Do maggiore, in realtà la canzone è in Si maggiore, però per semplificarla la facciamo mezzo tono sopra. Quindi Do Mi Sol, poi accanto avremo Re maggiore, Re Fa diesis La, poi Sol maggiore, andiamo indietro, Sol Si Re, infine mi minore, prendiamolo qui, mi sol si. E la canzone comincia così. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. A questo punto la canzone va avanti e aggiunge due nuovi accordi che sono il La minore, La, Do, Mi e poi avremo anche il Si minore come nuovo accordo, Si, Re, Va diesis. E, e, e gli accordi resteranno sempre questi, poi ne, ce ne sarà solo un altro alla fine ma lo vediamo dopo. Quindi Ma ora Dio va bene amore mio, non sei di nessun altro Poi la canzone ripete tutto da capo, ma comunque ve la facciamo ascoltare e ci sarà un nuovo accordo verso la fine. Vi facciamo ascoltare. Come si salva un amore se così distante, è finita la poesia. Davvero non ti ho conosciuta, ma ora di... Ti... Avanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show Se amarsi dura più di un giorno è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui Io tornerò lunedì, ma non è mai lunedì guardavamo che è il si maggiore quindi si re diesis fa diesis e poi rifà di nuovo il ritornero maggiore. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Renata Cicchetti Grazie a te per averci aiutato con questo video e eh, vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e cliccate anche la campanellina così ogni qual volta esce un video nuovo potete guardare subito il video. Inoltre, se volessi accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra c'è una puntata che ho fatto in precedenza vi lascerò il link in descrizione ok? ciao ragazzi alla prossima